carissimi amici buongiorno quest'oggi vi racconterò la storia di un demone c'era una volta un demone che era molto molto cattivo diremo noi perché era distruttivo portatore delle forze della distruzione del caos vedendo i figli di Dio, gli uomini così belli, così potenzialmente potenti, lui li tentava e si divertiva perché essi erano anche deboli e immediatamente tutti quanti cedevano a queste passioni, a queste pulsioni e finivano per scaricarsi completamente di quella forza vitale, di quella forza vitale che gli servirebbe per andare oltre a, una carcere fatto di, a un carcere fatto di percezione, con delle sbarre percettive. E quindi il demone si divertiva a distruggere, facendo in modo che le persone si autodistruggevano, Un giorno lo incontrai e capii il suo gioco, ma non fu facile e non capii tutto assieme. Inizialmente compresi come le azioni che io stavo facendo in realtà mi portavano a distruzione e non crescita, potenziamento. Vi era una moneta di scambio, così come moneta di scambio è in tutto l'universo. Io ricevevo piacere fisico, ricevevo e davo energia, davo tutto il resto e da lì mi accorsi che è proprio questo desiderio di ricevere per il corpo fisico che abbiamo nella vita che ci rende schiavi di queste forze demoniache, il, il desiderio di ricevere gratificazione per me, per me, per me, di ricevere se, eh, soddisfazione, soddisfazione per me, per me, godimento per me, per me, per me, tutto questo era il mio contratto con il demone, implicitamente ma ogni volta firmato. Questa fu solo la prima realizzazione e devo dire che da quel momento in poi ogni azione in cui sentivo la presenza di questo demone non era più così goduriosa, così piacevole perché quando uno vede un raggio di realtà non se ne può più dimenticare ma da quel momento in poi vi è stata una sorta di maturazione, che avrebbe portato un finale inaspettato, un finale pieno di sorpresa. Il demone attaccava molto meno frequentemente, perché fondamentalmente non ci trovava più tantissimo gusto. E aveva così tante altre persone da attaccare. Perché sforzarsi troppo per uno solo? Ma ogni tanto attaccava. E quando attaccava lo faceva con molta più forza. Perché un essere umano che ha conservato veramente la propria energia sessuale e ha iniziato a fare delle pratiche, dei, delle ricerche in un certo modo, una maturazione spirituale, ha accumulato la Kedusha, ha accumulato la santità dentro di sé, quella presenza a te stesso che è oro nel mondo della magia e questo era molto molto appetibile ed ecco perché il demone di tanto in tanto arrivava con le sue schiere, con dei rafforzi, per poter attaccare almeno di tanto in tanto, perché quella che riuscìa era maggiore di tutte le altre persone. Ma man mano che la maturazione avveniva, il mio desiderio di ricevere dalla vita, diminuiva perché il mio desiderio di dare cresceva, il desiderio di dare benedizione al mondo, il desiderio di dare amore alle persone, il desiderio di dare te stesso in questo gioco esperienza e avventura chiamata vita. E l'unica risposta che tu dai al fatto di essere vivo, l'unica risposta che tu potresti dire a Dio per questo dono inestimabile. Eccomi. Questa è l'unica risposta. Una sola parola. Eccomi. E più che il mio desiderio di dare, armonizzava il mondo, armonizzava il mio le mie situazioni, le mie condizioni economiche, eh, di salute, di relazioni, armonizzava tutto perché creava conoscenza di tutto, il mio desiderio di ricevere veniva sempre più visto da me, non represso, ma visto, visto come un segreto esoterico degli iniziati. Quando è presente il mio desiderio di ricevere, Smetto di ricevere il flusso di tutte le benedizioni divine verso di me. In fondo sto comunicando all'universo che voglio ricevere per me, per una sola piccolissima persona. E l'universo che ha pieno migliaia di benedizioni per te, deve sceglierne una sola perché una sola ne stai chiedendo e ti darà quel flusso piccolissimo, sottile, a malapena visibile. Ma se tu chiedi perché hai bisogno di aiutare l'intera famiglia, 10 persone, 50 persone, cento persone, allora l'universo è felice perché ti darà questo flusso di abbondanza che sarà un rigoglioso fiume un torrente in piena, in ogni aspetto della tua vita, verso di te. Questo è quello che ti arriva se tu lo chiedi. Ma non puoi chiedere per te. Appena tu chiedi per ricevere, stai comunicando che sei soltanto uno dei tanti. Appena ricevi per dare, stai comunicando che hai la ricchezza di un re che hai la ricchezza di un imperatore stai chiedendo perché devi dare ad altri qui la chiave del vero potere ed ecco che il demone in un giorno all'improvviso si ripresentò credendo di trovare la solita persona che non poteva vederlo siccome io potevo vederlo ma quella volta accade qualcosa di inaspettato preso in un momento dopo aver fatto diverse benedizioni per le persone Il mio desiderio di dare era acceso come un fuoco che non brucia, che non consuma. E appena il demone si è presentato, in un soffio si sarebbe allontanato. Perché questo fuoco non può far resistere nessun demone. Nessun demone resiste a questo fuoco che non consuma e che non brucia ma con un piccolo atto interiore decisi di non far allontanare il demone ma di farlo fluire in me di farlo svegliare così come lui sapeva fare e di osservare che cosa sarebbe accaduto se per caso questo demone, questa forza in me, fosse stata utilizzata non più per ricevere, ma per dare. Beneficio a, tutte le, a tutto il mondo, a tutte le persone. Quindi non più godimento di mio personale, ma durante proprio... Un atto di benedizione, un atto di dare, ok, quello che sto provando, quello che sto sentendo, che sia di beneficio per ogni persona. E lì ho lanciato una benedizione, hey, hey, hey, che sono tre volte la lettera H in ebraico, con il demone. Il demone ha benedetto il mondo. Allora non vi dico la forza impetuosa e meravigliosa di cento trombe che suonano nel cielo che ha assunto questa benedizione. E questo demone è diventato una creatura bellissima, libera perché il suo desiderio di danneggiare la creazione, il suo desiderio di distruggere era un profondissimo desiderio di amare, solo quando ami veramente qualcosa in un certo cambiamento di polarità poi la vuoi distruggere, ma è perché la ami altrimenti ne saresti indifferente. Ed ecco che la maestosa luce di bellezza che questo demone emanava è di una rarissima bellezza. Il più bello è degli angeli, con questa mia storia che ha molti strati di comprensione voglio trasmettervi questo segreto iniziatico che è molto antico e che può mettervi in un attimo sulla via della reale iniziazione della coscienza e questo segreto è che ogni demone può trasformarsi in un angelo.